Allora le cose che abbiamo visto finora no? su tabelle e liste non le dimentichiamo, continueremo a lavorarci, perché poi quelle sono poi le strutture dati essenziali con cui fare cose più complesse, ma aggiungiamo degli elementi, quindi non stiamo chiudendo quell'argomento, continueremo a fare esercizi che coinvolgono liste e tabelle, ma eh, ci aggiungiamo ancora due capitoli, no? quello che iniziamo oggi che è sui file, è quello che inizieremo tra un paio di settimane eh, su un paio di strutture date in più, ma poi soprattutto su come mettere tutto insieme, no? quindi arrivare poi ai programmi completi che faremo all'esame. Eh, oggi iniziamo a parlare di file, e quindi come un programma Python possa leggere o scrivere i contenuti su un file, mm? eh, in particolare file di testo. Mm? quando parliamo di file no, in un calcolatore no, voi siete abituati scrivete qualche cosa che so, in Word lo salvate quell'oggetto lì è un file che, contiene, che è identificato da un nome e ha un suo contenuto specifico gestito in questo caso da Word se fate invece un foglio di lavoro con Excel e salvate questo file questo file sarà conterrà le informazioni che Excel ci ha messo dentro e questo file lo potete copiare, spostare è un contenitore di byte che contiene informazioni che un determinato programma capisce la maggior parte di questi file hanno formato cosiddetto binario cioè lì dentro ci sono, tutti i file sono fatti da una sequenza di byte un file che è lungo 2 megabyte vuol dire che ci sono 2 milioni di byte uno dietro l'altro in fila indiana. Eh, cosa significano questi byte? Eh, lo sa solo il programma che li ha creati. Quindi noi usiamo il termine generico binario che in informatica vuol dire tutto per dire, vabbè, questo qui è di un formato che io non so leggere se io non sono il programma che l'ha scritto questo file. Di questo tipo di file noi non ci occupiamo. Ci occupiamo invece del sottoinsieme di file che sono codificati semplicemente come file di testo, cioè in cui le informazioni sono scritte usando il codice Unicode, no? quello con cui siamo abituati no? a scrivere, leggere eh, i caratteri nelle stringhe in Python. Cioè un programma Python stesso quando noi scriviamo il nostro programmino in Python, quello lì a sua volta è un file di testo, perché a sua volta contiene solo del testo, solo dei caratteri ASCII e Unicode, organizzato su più linee. Poi è chiaro che ciascuna linea contiene le istruzioni Python e quindi ha un significato in più, ma la codifica di questo file è semplice, puramente testuale. Questo fa sì che io lo scrivo con PyCharm, poi posso fare, prendere, fare copia e incolla, lo incollo su Slack per dire cosa ho fatto, lo incollo su Replit per provare a farlo girare o darlo a una condividere con un amico, eccetera, eccetera. È semplicemente un blocco di testo. Ok? Allora, noi impareremo a lavorare con un file che abbiano unicamente questo. Questa stessa cosa non la potete fare, che ne so, con un... immaginate un file Excel. Non posso aprire un file Excel usando PyCharm o usando un blocco note, o fare copia e incolla del contenuto di file dentro una chat. No? Se voi prendete una serie di celle in Excel, selezionate, fate copia e incolla dentro una chat, va a finire nella chat solamente i numeri, non le caselle, i colori, la formattazione, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso noi parliamo di puro testo, ok? Immaginate più appunto il contenuto di una chat. che non il contenuto di un, di un file Word. file Word non contiene testo, contiene testo e formattazione di questo testo. E quindi per poter salvare, memorizzare la formattazione del testo, Word usa un formato suo, binario. Se voi provaste a prendere, non so, io qua ho questo file PowerPoint, okay, che sto guardando, adesso l'ho aperto con PowerPoint, ma se io lo aprissi con un blocco note, eh, cosa che posso fare perché ovviamente è fatto di byte ma il blocco note cerca di interpretare questi byte come caratteri unicode e viene fuori questa roba qua che non ha nessuna somiglianza col contenuto effettivo del file powerpoint perché powerpoint ha usato i byte codificandoli in un modo proprietario in un modo custom ok? mentre io se dal blocco note aprissi invece un file eh, in python lo riesco ad aprire e leggere benissimo dov'è che li ho i programmi ad esempio ad esempio aspetta che l'ho perso non so ad esempio i programmi che abbiamo fatto la settimana scorsa ne apro uno con un blocco note quindi non con PyCharm e leggo tranquillamente il contenuto perché la codifica di quel file è puramente semplicemente caratteri testuali ok? quindi noi sono la tipologia di file più semplice da leggere perché ha una codifica diretta i file binari hanno una codifica più complessa che dipende dal singolo programma e di cui non ci occuperemo ma a sua volta un file di testo può essere di vari tipi può essere un testo libero cioè se voi aprite il blocco note e cominciate a scrivere le mie memorie Scrivete un racconto, scrivete una poesia, scrivete. è quello è il testo che scrivete normalmente no? su più righe. È organizzato probabilmente se è un testo narrativo, sarà organizzato su frasi, su periodi, su parole. Tutti i costrutti, diciamo così, del, del linguaggio parlato. Uh, e quindi posso identificare dove ci sono le righe, identificare dove ci sono i capoversi identificare le singole parole eccetera eccetera, ho queste strutture di un file che contiene essenzialmente un testo scritto in una lingua naturale ehm um. Quando apriamo un esercizio e cominciamo a scrivere dentro il file, l'idea di come lo risolviamo è un file libero, non c'è nessuna formattazione, nessuna regola particolare in cui dobbiamo scrivere le cose. Semplicemente sappiamo che non possiamo, è testo puro, quindi non possiamo formattare caratteri, fare uno più grande e uno più piccolo, ma, eh, o, o cambiare colore. Oppure possiamo dentro un file di testo memorizzare dei dati. Voi forse vi ricorderete alla prima lezione che abbiamo fatto no? avevamo preso un file di questo genere okay? in cui c'erano i nomi finti no? delle, delle persone iscritte al corso finti nel senso che li avevo rimescolati in modo casuale per privacy e questo è un file di testo, lasciate perdere i colori che ci sta aggiungendo PyCharm non fanno parte del file allora, è un file di testo, lo possiamo leggere. Io ti sono aperto con PyCharm, ma se lo aprissi con blocco note non cambierebbe nulla, no? Nel senso che vado a prendere settimana 1, questo signore qui, lo apro col blocco note e lo posso leggere. Però questo file non è scritto, diciamo così, con frasi italiane descrittive, ma è scritto con un formato ben preciso. No? Ogni studente occupa la prima riga. Vediamolo qua che è più bello da vedere, la prima riga contiene delle indicazioni che mi dicono che cosa rappresentano le varie colonne, poi ogni studente è memorizzato in una singola riga e questa riga contiene vari campi e questi vari campi sono separati l'uno dall'altro da un carattere virgola. Quindi contiene del testo, ma questo testo è strutturato in un certo modo. E quindi da lì poi posso andare a estrarre qual è il cognome del diciassettesimo studente. Quindi posso parlare di studente, nel senso che ogni riga è uno studente, posso parlare di cognome, nel senso che ogni colonna ha un significato ben preciso. Quindi questo è un modo, è uno dei possibili modi per codificare dei dati strutturati all'interno di un file di testo. Li dispongo in modo ordinato, in qualche modo. Questo è un esempio di un file in cui ho, eh, memorizzato un record per ogni riga quindi un dato in ogni riga oppure potrei avere un record su n righe cioè nessuno mi vieta di scrivere la matricola a capo il cognome, a capo il nome a capo il corso di laurea, a capo eccetera eccetera mettere sotto le cose dopo che ho scritto le 10 informazioni di uno studente ricomincerò con le 10, quante saranno le informazioni del secondo studente e così via è un altro modo di formattare questi dati eh, oppure ho dei sistemi più sofisticati in cui eh, il testo, che il contenuto di un file di testo segue certe regole sintattiche quindi potrebbe essere un file HTML per una pagina web potrebbe essere un file Python quindi al suo interno segue le regole di indentazione di scrittura del linguaggio Python e così via eh, noi impareremo a giocare con questi tipologie di file sia testo libero che testo strutturato quindi testo libero tipicamente è per un testo raccontato scritto, un testo strutturato è per contenere dei dati non ci occuperemo di linguaggi particolari quindi quest'ultima casella non la guarderemo ma queste altre caselle sì, in particolare sui campi, sui, sul testo strutturato c'è una sigla che si chiama CSV che è il formato più frequente di testi strutturati, csv sta per comma separated variables, cioè variabili separati da virgola, che è esattamente questo che abbiamo visto prima. Le varie variabili, i vari valori, anzi scusate, comma separated values, non variables, ho sbagliato io, i vari valori sono separati l'uno dall'altro da un carattere di virgola. E vedremo anche che ci sono dei modi semplificati in libreria, nella libreria Python, proprio di trattare con file formattati in questo modo proprio perché è un formato standard e quindi ci hanno costruito le funzioni di libreria sopra. Tra l'altro questo è un formato in cui Excel può importare ed esportare facilmente. Quindi se dovessimo lavorare con dei dati che sono in Excel, basta esportare, salvare come CSV e poi lavorarci. Ok, come faccio? Quindi rimaniamo nel dominio dei soli file di testo, che per noi i file binari non esistono, non siamo capaci a gestirli i file binari tra l'altro contengono che so, comprendono il caso delle immagini che se devo salvare un'immagine, un jpeg un png no? le immagini che scatto col cellulare sono salvate in file, che sono informati che noi, noi in queste, nelle ore che abbiamo, in questo corso non impariamo a gestire ovviamente in Python ci sono le librerie per poter leggere le immagini, poter modificare eh, salvare eccetera eccetera, eh? però purtroppo dobbiamo fare delle scelte. E quindi partiamo ovviamente dal formato più semplice che sono i file di testo. Sono i più semplici, ci basta conoscere cos'è Unicode per sapere eh, come può essere fatto un file di testo, una serie di caratteri organizzati in righe. Ogni tanto vado a capo. Mm? E possono essere, il vantaggio di questi file, è che possono essere letti con qualunque programma. Qualunque programma PyCharm, blocco note, ma lo stesso browser, no? se voi prendete Google Chrome o Firefox, aprite un file di testo, lui ve lo legge, ve lo fa vedere, proprio perché è un formato, diciamo così, universale. Allora, immaginate che dentro un file ci siano scritte delle informazioni che vi servono, che servono al vostro programma, e il programma deve in qualche modo riuscire a leggere i dati che sono in esso contenuti. La settimana scorsa ci siamo annoiati a inserire dati che finivano dentro le liste. Inserisci una lista con dei numeri, allora inserisco un numero, l'altro, l'altro, l'altro, no? oppure i dati di una tabella e abbiamo inserito tanti dati da tastiera, annoiandoci perché quando provavamo il programma ogni volta bisognava inserirli. Allora non sarebbe stato più comodo scrivere i dati una volta per tutte dentro un file di testo e poi dire al programma, senti, i dati a prendere da lì, sono scritti lì dentro. Okay. Uh, e quindi adesso in avanti faremo principalmente così i dati su cui il programma lavora beh, alcuni li può chiedere interattivamente da tastiera ma quando sono tanti li andiamo a leggere da un file di testo in cui li avremo preventivamente salvati scritti un file però è un'entità esterna al programma il nostro programma python sta qui e il file sta da un'altra parte io prima di poter leggere il contenuto di quel file dovrò creare un collegamento attraverso cui il programma Python possa vedere il contenuto del file stesso questa operazione avviene attraverso una funzione di apertura, di open del file stesso Cioè una funzione open che cosa fa? crea no, un collegamento all'interno del mio programma Python attraverso il quale collegamento posso leggere, o poi scrivere, lo vediamo un attimo, il contenuto di quel file, quindi i caratteri, le righe, le stringhe che sono contenute dentro quel file, i numeri che sono contenuti dentro quel file. Per poter aprire un file devo sapere come si chiama, quindi il primo parametro della funzione open è il nome stesso del file. La funzione open prende come parametro una stringa che, che rappresenta il nome del file e restituisce un oggetto file che è uno strumento attraverso cui posso accedere al contenuto del file. Cioè la open non fa la lettura vera e propria del file, semplicemente stabilisce un collegamento mi restituisce una variabile attraverso la quale potrò poi, con altri metodi, che vediamo nella slide successiva e in quelle e nel resto dell'ora, eh, con, con vari metodi posso andare a leggere via via il contenuto di quel file. Ok? Apro il collegamento. In realtà la funzione open ha due parametri, il secondo è una stringa che codifica la modalità di apertura. Cioè io sto aprendo questo file solo per leggerlo, ma lo voglio, o lo voglio anche modificare o lo voglio riscrivere da capo, eccetera eccetera. Quindi ci sono varie modalità di apertura che sono codificate nel secondo parametro della funzione open. R sta per read only, cioè apro il file in modalità lettura. Il programma leggerà il contenuto del file, quindi non lo può modificare. Lo posso solo acquisire i dati normalmente questo file input.txt si troverà nella stessa cartella in cui si trova il nostro programma se si trovasse in una cartella diversa ovviamente oltre al nome dovrò anche mettere il percorso, il nome della cartella in cui si trova ma partiamo dalla versione facile allora cosa fa la funzione open? Va a cercare nella stessa cartella in cui si trova il programma Python se esiste un file che si chiama in quel modo. Se esiste, perché magari non esiste, ho scritto male il nome, l'ho cancellato, si chiama in modo diverso, è in una cartella diversa e allora non lo trovo. Allora nel caso in cui non lo trovi il programma genera un errore e si blocca. Poi impareremo, alla fine di questo capitolo, a intercettare questo tipo di errore e a gestirlo e non semplicemente far morire, interrompere il programma. Eh, se invece il file esiste, e sotto Windows non capita quasi mai, però in generale, e se ho i permessi di lettura di quel file, perché non è detto che qualunque utente possa leggere il contenuto di qualunque file, sistema operativo, chiaramente se è un file di qualcun altro magari non te lo fa leggere se il file esiste e lo posso leggere viene creato questo collegamento quindi viene creato e restituito un oggetto di tipo file attraverso il quale farò tutte le operazioni successive di lettura in questo caso del dati. se io invece volessi Creare un nuovo file per scriverci dei dati dentro, mentre il mio programma fa tanti calcoli e poi li vuole salvare da qualche parte. Vabbè, noi facevamo le print e le vedevamo a schermo, ma poi una volta che le ho stampate a schermo sono perse. Per rivedere dovrei fare ricalcolare il programma, se è un programma che gira per 6 ore per calcolare il risultato, non voglio rischiare di, no, di perderle e per doverle ricalcolare. Allora me li faccio salvare in un file che potrò consultare quando voglio, in un secondo momento allora anche qua il programma potrà creare un collegamento con un file nel quale ha il permesso di scrittura in questo caso il secondo parametro della funzione open indicherà la lettera w che sta per write eh? quindi modalità di scrittura quando apro un file in scrittura può darsi che il file specificato non esista ancora che è il caso normale e quindi viene creato lo crea da zero Oppure, se per caso ci già, viene prima cancellato e poi ricreato. Quindi quando apro un file in scrittura, sto, diciamo, eventualmente se c'è già un file con lo stesso nome, e ne sto creando uno nuovo. Quindi ogni volta parto da zero a creare questo file. Ci sono altre modalità di accesso in cui posso aggiungere o modificare un file esistente, ma non complichiamo le cose da subito. Però il meccanismo è sempre lo stesso. Crea un collegamento tra il mio programma e un file che sta diciamo così, sul mio computer. Che cosa posso fare con questo collegamento dipende dalla modalità in cui l'ho aperto, il file. In lettura potrò fare certe operazioni, se lo apro in scrittura potrò fare altre operazioni. Questo collegamento l'ho creato ma lo devo poi anche dismettere. L'oggetto file ha un metodo che si chiama close che interrompe il collegamento tra il mio programma e il file che abbiamo appena aperto. Da quel momento la funzione close quindi in qualche modo tra virgolette libera le risorse che il computer stava usando per mantenere attivo questo collegamento e da quel momento in avanti eh, il file non è più accessibile al programma, a meno che non decida di aprirlo di nuovo. Okay? A differenza delle variabili del nostro programma, che vengono create e sono sempre disponibili all'interno del nostro programma, noi qui stiamo accedendo a una risorsa esterna. E quindi devo prima dire, apriamo l'accesso, quando ho finito di usarlo, chiudiamo questo accesso. Così il sistema operativo sa che l'ho chiuso. Soprattutto in fase di scrittura, quando devo creare un file, molto spesso il file viene effettivamente scritto solamente quando lo chiudo. Perché per ragione di efficienza Python non va a scrivere ogni singolo carattere nel file davvero, ma li scrive poi a blocchi tutti insieme. Quando? Quando io gli dico che non mi serve più. Quindi succederà che magari creiamo un file, se il programma sta ancora girando, cerchiamo di guardarlo con un programma esterno, PyCharm, blocco note, e non ci vediamo nulla dentro, non ci vediamo nulla perché in realtà i dati non sono ancora stati scritti realmente. Questo collegamento è un collegamento, diciamo così, intelligente che copia i dati quando servono. Noi cosa dobbiamo ricordarci? Dobbiamo ricordarci che poiché la funzione open acquisisce una risorsa esterna, dobbiamo ricordarci di liberare questa risorsa quando non ci serve più, in modo che altri programmi la possano usare. Poi, Parentesi, se ci dimenticassimo di fare la close di un file non capita nulla, nel senso che quando il programma Python finisce, termina, sarà il sistema operativo che mentre libera la memoria del programma Python libera anche tutte le risorse che esso aveva acquisito, quindi non capita nulla. Eh? Però se avessi un programma che gira per molto tempo è, un, è buona norma tenere aperto il file solamente quando mi serve leggerlo o quando mi serve scriverlo. Ok, quindi queste sono le due operazioni di base che permettono di collegare dei contenuti esterni su file al nostro programma. Adesso ovviamente devo imparare come fare a lavorarci, a leggere o scrivere questi contenuti. Questa tabellina ci riassume solamente le altre opzioni, Noi abbiamo visto la modalità di lettura o la modalità di scrittura di un file, ci sono altre opzioni possibili di cui non avremo eh, quasi mai bisogno e eventualmente potrebbe esserci la modalità A che apre un file in scrittura ma senza cancellarlo, append, quindi aggiunge in fondo, quindi io voglio aprire un file, ci scrivere un dato ma senza cancellarlo, immaginate che volete scrivere una un sorta di, di diario, di log delle operazioni che fate, senza cancellare l'operazione precedente, allora aprite un file in appendice, scrivete ciò che volete, lo chiudete, e questo, ciò che avete scritto si aggiunge al contenuto che aveva in precedenza. Um, Un'altra attenzione, che non è obbligatoria, ma ci evita molti problemi, è um, fare attenzione alla codifica del file stesso. Nel senso che noi siamo abituati fin dall'inizio al fatto che Python memorizza tutte le stringhe, tutti i dati nel formato Unicode. Quindi tutti i caratteri accentati, le faccine, tutto quello che volete. Tutti i caratteri disponibili. E questo è vero. Però un file non è proprietà di Python, è un file che sta sul vostro computer. Come è stato salvato questo file? Chi ha creato questo file? In che formato l'ha salvato? E se io vado a vedere PyCharm eh, mi pare che in un angolino mi dica qua sotto UTF-8. Eh, UTF-8 è la codifica su file, è una possibile codifica su file del set di carattere Unicode non è l'unica codifica no? ce ne sono altre infatti se clicco qua io posso chiedere a PyCharm di cambiare la, modifica, la codifica eh, e ce ne sono tantissime sono, la maggior parte di queste sono codifiche precedenti allo standard di Unicode in cui esistevano dei set di caratteri nazionali o regionali quindi ogni regione aveva un certo modo di, di codificare i caratteri che andavano al di là dei primi 128 caratteri da tabellaci. Poi è arrivato Unicode, e ha rivoluzionato tutto. Noi lavoriamo sempre in questo modo, PyCharm quando creiamo un file lui in automatico lo crea e lo salva in questo formato e è in grado di leggerlo in questo formato. Il problema è Windows, il sistema operativo, che è perfettamente in grado di gestire i file Unicode, ma per default ha una codifica a livello di sistema operativo diversa. In particolare, io ho verificato prima su questo computer, c'è questa codifica, che non è UTF8. Allora, per farla breve, cosa succede? Che la funzione open, quando apre un file, ovviamente deve sapere com'è codificato. La prima cosa che fa la funzione open è chiedere al sistema operativo, senti qual è la codifica di default su questa macchina? il sistema operativo gli risponde e quindi la funzione open legge il file come se fosse codificato in quel modo ma in realtà noi l'abbiamo codificato in UTF-8, in Unicode e quindi viene letto male chi ha un Mac non ha questo problema perché Mac espone a Python come codifica di default UTF-8 direttamente Windows non lo fa su Linux anche il problema non c'è che poi la macchina virtuale su cui girrete l'esame è una macchina virtuale Linux e non ha questi problemi però purtroppo su Windows eh, c'è questo preferred encoding che eh, dipende dalla lingua con cui avete installato il sistema operativo allora per evitare questo problema noi ricordiamoci sempre di aggiungere quando facciamo open un parametro opzionale encoding uguale che specifica quale codifica usare guarda il file che stai per aprire è codificato in UTF-8 cioè Unicode punto se facciamo questo siamo sicuri che non ci sono problemi di sistema operativo, di versione eccetera eccetera dobbiamo solo ricordarci di farlo non ci cambia nulla Tante volte non ce ne accorgiamo perché magari il, il file non ha dei caratteri speciali ma poi nel momento in cui ci salvi delle lettere accentate non riesci più a rileggerle o cose di questo genere. Quindi mm? solo un dettaglio purtroppo sistemistico con cui dobbiamo fare i conti. Ok, vediamo allora cosa ci posso fare davvero su questi file. Partiamo dalla lettura che è più non è più facile ma è più utile, più frequente. Un file è una struttura dati strana che può essere letta solamente in modo unidirezionale. Un file è una struttura dati di tipo sequenziale, a differenza di una lista, se tu hai una lista puoi dire dammi il decimo elemento, list di 9, e lui ti dà il decimo elemento, in un file per leggere il decimo carattere devo prima leggere i primi 9 e poi ottengo il decimo. Cioè c'è solo un modo di leggere le informazioni che sono contenute in un file. Partire dall'inizio e andare avanti. Riga dopo riga. Carattere dopo carattere. Quindi voi dovete immaginare quando leggete un file prendiamo un file di esempio che avevo qua questa fila strocca. No? Mary è una pecorella. Immaginiamo di voler leggere questo file. Allora, nel momento in cui abbiamo, nel nostro programma Python, aperto il file, abbiamo automaticamente posizionato un cursore immaginario qua. Questo è il cursore dell'editor, ma immaginate che questo cursore è gestito dalla funzione open. La funzione open mi dà questo file posizionando il cursore in questo modo. Io questo cursore lo posso solamente far andare avanti e ho una serie di metodi che mi permettono di leggere ad esempio un carattere. Ho una funzione, ad esempio read di 1, che legge un carattere. Cosa fa questa funzione? Av eh, vede qual è il carattere che si trova nella posizione del cursore, quindi in questo caso la m, me lo restituisce come stringa e contestualmente avanza il cursore di una posizione. Quindi se io ripeto, la, funzione, la chiamata al metodo read di 1, mi leggerà la e mi porta avanti il cursore di un'altra posizione. Quindi che, le uniche operazioni di lettura che possono fare sono operazioni in cui leggo i dati che stanno alla destra del cursore e nello stesso tempo questi dati vengono, tra virgolette, consumati non sarà più possibile rileggerli una seconda volta a meno di non chiudere e riaprire il file che riporta ovviamente il cursore all'inizio ma posso solamente leggere i dati nuovi quindi i dati alla sinistra del cursore li ho già letti, li ho già consumati usiamo pure questo termine consumati per dire non sono più disponibili in modo semplice e diretto e invece sulla destra del cursore ci sono i dati che sto per leggere con i vari metodi quindi ogni metodo di lettura da file restituisce dei dati ed avanza il cursore. Ho il metodo read per leggere un carattere oppure per leggere n caratteri se so quanti ne devo leggere oppure ho un metodo readline che mi legge un'intera riga quindi dalla posizione del cursore fino in fondo alla riga ero arrivato fin qua quindi mi prendo da qui in poi dopodiché mi posiziona il cursore All'inizio della riga successiva, quindi se facessi di nuovo readline mi darà questa riga per intero. Oppure c'è una funzione di lettura read lines, attenzione la S qui non c'è, qui c'è la differenza, read lines legge tutto fino alla fine del file. Adesso li vediamo con calma tutti questi vari metodi. Tutto fino alla fine del file e mi restituisce una lista di stringhe. Quindi con un'unica istruzione leggo, mi, mi consumo, mi digerisco l'intero file e quella funzione mi dà una lista di stringhe, ogni stringa corrisponde a una riga. Dipende di cosa ci devo fare ovviamente. Ho vari metodi, varie, chiamiamole velocità, con cui leggere, vada a consumare i contenuti del file. Di sicuro dopo la read lines o dopo tante volte che ho fatto read readline, ma anche leggendo i caratteri uno per volta, prima o poi arrivo al fondo. E quindi ci sarà una condizione in cui il cursore è arrivato alla fine del file e non è più possibile leggere nulla. Ho finito il file. Ho letto tutto ciò che c'era da leggere. Allora queste varie funzioni, tutte e tre, la read, la readline, la readlines, avranno un modo di dirmi, guarda che non c'è più nulla da leggere. Tipicamente restituisco una stringa vuota ma questo lo vediamo. Quindi vediamo no, una per una queste varie possibilità. Quindi facciamoci un programmino no, che legga questa filastrocca. Faccio un programmino filastrocca in cui voglio provare a leggere questa filastrocca di... poi se, se non vi basta questa filastrocca, o qua ve lo dopo il testo di... Alice nel Paese della Meraviglia che sono 3.000 righe, ma se qualcuno proprio, eh, è appassionato abbiamo anche Guerra e Pace di 65.000 righe che potete leggere nel tempo libero oppure si vede dei programmi che ci facciano cose. Partiamo da questa filastrocchetta, eh? è un pochino più semplice da gestire. Il bello dei file è che facilmente possiamo subito lavorare con delle quantità di dati anche molto grandi, perché non dobbiamo inserirli a mano. Allora, cosa abbiamo detto? Eh, se voglio fare un programma che legga e magari mi visualizzi la filastrocca di Alice, no scusate, di Mary è una pecorella, devo innanzitutto aprire il file. Quindi chiamiamo so, filastrocca uguale open di mary.txt in modalità lettura. Questa filastrocca è una variabile di tipo file. No? Se io provassi a fare print di filastrocca vediamo cosa succede è una giusta magari ho aperto un file e stampo il file quindi mi stamperà la filastrocca sullo schermo no mi stampa una cosa illeggibile che di fatto dice attenzione che questa non è il contenuto del file non è una stringa che contiene il file ma è un oggetto attraverso cui poi puoi leggere il file stesso, no? è un oggetto di tipo file, se, lo, se non ci credete andate a vederlo in debugger no? e vedete che è un oggetto che ha tutta una serie di proprietà sue tra cui ecco l'encoding, maledetto non ha preso l'encoding Unicode perché mi sono dimenticato di specificarlo, eh, sono tutte informazioni interne a questo oggetto, ma l'unica cosa che non c'è in questo oggetto è il contenuto stesso del file. Dimmi, come fai a creare il file? Per creare il file puoi semplicemente creare un nuovo file anziché un file Python, usi da pycharm, crea un nuovo file e eh, un'altra filastrocca, eh, fila fi, f2.txt. Lo chiamiamo Txt solo per distinguerlo, potremmo chiamarlo in qualche modo, in qualunque modo, e ci posso scrivere dentro. Ciò che scrivo direttamente in un file è, dentro PyCharm è comunque un file di testo, lo salvo con un certo nome e poi lo posso aprire dal mio programma. Quindi uso un tab di PyCharm come un blocco note, come un editor di testo. Dimmi. Allora, inizialmente la open cerca nella stessa cartella in cui c'è il programma. Quindi, per semplificarci la vita, per ora salviamo tutto nella stessa cartella. Volendo, possiamo specificare nella funzione open non solamente il nome del file, ma anche il nome della cartella. E Allora, se, se sapessi che è una cartella diversa, lo posso fare. Allora, quindi abbiamo detto che la variabile filastrocca da sola non mi dà il contenuto del file. Però lo posso leggere, quindi potrei avere bravo, chiuditi. Posso avere la prima riga del file che ottengo con un filastrocca.readline. Quindi potrò dire che la prima riga è questa, e poi posso magari per vedere ripetere, ho ripetuto tre volte, prima riga, seconda riga, terza riga, quindi ogni volta, vedete che il metodo che chiamo è sempre lo stesso, read line, ma ogni volta mi restituirà un risultato diverso perché nel frattempo il cursore è andato avanti. Se eseguo questo programma mi dice prima riga Mary had a little lamb, seconda riga whose fleece, what white, snow, quello che si è scritto, terza riga è vuota. Giustamente la terza riga è vuota. Questo ovviamente lo metterò in un loop. C'è una cosa un po' strana che in questo output qua sotto, che queste righe sono separate da una riga vuota qui. Chi l'ha messa questa riga vuota qua? Io non l'ho messa. Ho fatto una print, subito dopo un'altra print. Questa riga vuota, la vediamo di nuovo in debug, fa parte della stringa restituita. Io apro il file, leggo la riga, leggo la stringa, una, una linea del file, la memorizzo in questa stringa riga e guardate qua nel debugger riga che com'è fatta. Mary ha da lamb barra n. Questo barra n è il carattere di fine linea, è uno dei caratteri speciali che avevamo visto quando abbiamo parlato dei, dei codici asci. Il carattere che indica vai a capo. Allora, in un file di testo ogni riga per definizione è terminata dal carattere di fine riga. Quando faccio read line mi vengono istituiti tutti i caratteri di quella riga compreso il fine riga. Compreso il fine riga. Quindi tutte le volte che leggo una riga da un file con la read line so sempre che l'ultimo carattere è un barra n. infatti lo potrei anche visualizzare meglio se questa variabile riga la provassi a mettere tra virgolette per dire la prima riga, due punti e tra virgolette ti riporto il contenuto della riga vedete che le virgolette si aprono qua e si chiudono a capo perché la stringa che ho stampato contiene questi caratteri fino all'amb, virgola a capo, e poi dopo la capo chiuse virgolette, ci cioè ha finito la stringa. Allora, dobbiamo solo fare attenzione, non è un problema, dobbiamo solo ricordarci, attenzione, che rispetto ai caratteri che vedo ce n'è sempre uno in più. Mi piace, lo tengo. Non mi piace, lo cancello. Come faccio a cancellarlo? Vabbè, ma con le stringhe noi sappiamo che possiamo usare, strip per cancellare un barra n. già usato, ricordate, la funzione strip per cancellare gli spazi all'inizio e alla fine di una stringa. Strip cancella gli spazi all'inizio e alla fine, L strip, L per left, solo all'inizio, R strip R per right, solo alla fine. E gli dico guarda, togli i barra n che trovi alla fine della stringa, se non li voglio, perché so che c'è. Quindi in questo caso, dopo che ho letto la stringa, la ripulisco dalla capo e finalmente quello che vedo in output è effettivamente le singole righe senza questo capo che mi poteva dar fastidio. Ok? Allora, qui stiamo facendo un programmino che sta stampando no, questa filastrocca di fatto, che è la cosa più semplice che ci possiamo fare. Non lo faccio a colpi di copia e incolla, ovviamente questa cosa qua la voglio mettere in un ciclo. Quindi metterò un ciclo in cui dopo che ho aperto il file ripeterò queste due istruzioni leggi la prossima riga e stampala magari mi tengo anche un contatore che mi conta quante righe ho stampato ok? allora avrò un contatore uguale 0 while qualche cosa e ripeto queste due righe qua eh dove scriverò non prima riga, seconda riga, ma riga C, e poi incremento il contatore di 1 ogni volta. A parte sotto fatemela commentare, che non ci serve più. Allora, se volessi stampare le prime 5 righe, basta che io scriva while c minore di 5 e lui mi stamperà. Le prime 5 righe, 0, 1, 2, 3, 4. Va bene, ma se io volessi invece stampare tutte le righe del file, come faccio a sapere quante sono? Allora, non c'è ovviamente, ovviamente per il, motivo, per il meccanismo del cursore che può solo andare avanti, non c'è nessun metodo che mi possa dire quante righe ha il file l'unico modo per scoprire quante righe ha un file è leggerlo tutto fino in fondo e contare le righe così non c'è nessun metodo che mi dica quanti caratteri ha un file lo vuoi sapere? devi scoprirtelo però c'è un metodo per, potermi, per poter sapere eh, quando la readline non ha più trovato nulla. La funzione readline normalmente mi restituisce una singola riga, compreso il carattere di fine linea. Ok? Vabbè, qui è l'esempio. Ma quando sono arrivato alla fine del file, la funzione readline restituisce una stringa vuota quindi se per caso io sono arrivato alla fine del file e chiamo ancora readline questa mi restituisce la stringa vuota non dà errore non restituisce none, non restituisce zero restituisce stringa vuota quindi per il fatto che il valore di ritorno di readline è una stringa vuota io posso scoprire che ho finito il file quindi facciamo attenzione, la fine del file non è una riga vuota. Noi già qui avevamo, vedete qua, la riga 2 è una riga vuota, cioè non contiene caratteri visibili. In realtà ne contiene uno che è il terminatore di riga, il barra n, che noi abbiamo tolto perché ci dava fastidio. Quindi dobbiamo fare attenzione a distinguere, se la readline mi restituisce una stringa, che contiene solo il terminatore nullo, scusate, il terminatore di riga, il barra n, allora significa che quella è una riga vuota, una riga bianca. Se invece restituisce una stringa vuota, quindi senza neanche il terminatore di riga, vuol dire che sono proprio arrivato alla frutta, ho finito il file. Ed è la condizione che possiamo usare per terminare il nostro ciclo. Allora facciamo attenzione perché io allora, potrei dire qualcosa del tipo riga diverso da stringa vuota. Attenzione però che quindi io potrei inizializzare riga a qualunque cosa e fare questo ciclo. Eh, inizializzo a qualunque cosa per entrare nel ciclo, no? Qui diciamo riprendendo le cose che facevamo quando facevamo i cicli Ho La condizione di uscita che dipende dal, dal valore che ho letto dentro il ciclo, quindi se sto leggendo qualche riga vera, me la stampa e va avanti. Se sono arrivato alla fine del file, questa riga è una stringa vuota e l'iterazione successiva si blocca. Però questa variabile riga devo inizializzarla in qualche modo che mi obblighi ad entrarmi in questo ciclo posso metterci qualunque cosa qua dentro perché tanto immediatamente dentro il ciclo verrà sovrascritta. Ok? Questo è un modo. L'altro modo è quello di anticipare la lettura della prima riga fuori dal file, fuori dal while, scusate. Sono le varie cose su cui ragionavamo mesi fa. Quindi questo ciclo while va avanti fino a quando lui non ha letto tutto il file No, si è fermato qui. Si è fermato qui perché sono stato incauto, sono stato troppo frettoloso a buttare via il barra n. Perché avendo fatto questa operazione tolgo il barra n e quindi mi sono perso la possibilità di distinguere la riga vuota dalla fine del file, perché in entrambi i casi la riga vuota aveva solo il barra n, ho tolto quello e è rimasto nulla. Quindi non facciamo lo strip in modo che la variabile riga contenga effettivamente, si porti dietro anche quel barra n e alla riga 3 che è vuota, non mi fermo il ciclo dicendo riga è vuota, no riga contiene un carattere e quindi posso andare avanti e mi legge effettivamente il file fino alla fine questo ciclo è terminato, quindi non è, per fortuna non è un ciclo infinito. Prima o poi sono sicuro di arrivare alla fine del file. È chiaro che adesso c'è questo a capo fastidioso e eh vabbè pazienza, possiamo, possiamo avere un'altra variabile, riga 2, in cui facciamo questo strip, riga rstrip strip dell'a capo e quindi stampo riga 2, che è senza... Quindi solamente allo scopo di output tolgo il barra n e quindi ho risolto entrambi i problemi. Le righe vuote non mi fanno paura perché io le distingo, le riconosco per il fatto che riga a lunghezza 1 contiene un carattere solo, il fine linea, e la fine del file invece conterà 0 caratteri. Poi questa riga qua la stampo e quando la stampo evito questo barra n. Oh, questo è un modo, eh? L'altro modo è quello di dire alla print di non aggiungere di suo un secondo barra n perché tanto so che ce n'è già uno dentro. Quindi mettere l Però non potrei più stampare le virgolette chiuse perché questo barra n è già dentro la stringa. Quindi al di là di ciò che ci devo fare la condizione di uscita è la lettura di read line è una stringa vuota. Um, okay. Questo è un altro modo di fare la stessa cosa, dove come vedete la prima read line l'ho portata fuori dal ciclo while e poi ho un ciclo while in cui come ultima istruzione rileggo la riga successiva, no? è un pochino più pulito forse, scritto in questo modo, là ci siamo arrivati per passaggi successivi, Quindi la tipica lettura di dati con un valore sentinella, con la differenza che anziché fare l'input con l'utente, chiedendo all'utente un dato, facciamo read line chiedendo al file, tra virgolette, la prossima riga. Devo solo ricordarmi qua dentro il ciclo quando elaboro la linea che c'è questo barra n che devo decidere come gestire. Quindi se lo volessi fare in questo modo, che è in modo diciamo così, normale, farei, me lo scrivo qua sotto, c uguale 0, riparto, riparto da 0, riga uguale eh, filastrocca.readline, while riga diverso da vuoto e poi faccio stampo, in questo caso la riga quindi copio queste due istruzioni, tali e quali anzi queste tre e poi mi ricordo, mentre incremento la C di leggere la riga successiva è esattamente lo stesso codice con la differenza che io anticipo la prima lettura qua la elaboro la prima volta qui e l'ultima istruzione mi legge il primo dato della riga successiva. E quindi in questo modo stampo, cioè con questo programma con questa piccola variazione di, di, di codice stampo due volte la mia filastrocca con due while quello sopra e quello sotto che sono leggermente diversi. Ecco, se faccio run di questo programma in realtà scopro che non è vero che stampo due volte la filastrocca. La stampo una volta sola perché dopo che l'ho stampata la prima volta il cursore è in fondo al file e non è che torna dall'inizio perché lo vorrei io. È in fondo al file e ci resta. E quindi alla riga 15 quando faccio il read line pensando così ingenuamente che lui ricominci dalla prima riga, in realtà ReadLine mi dice no caro, non ce n'è più, sono alla fine del file, ritorno a stringa vuota e questo secondo ciclo while non viene eseguito manco una volta. Quindi il file una volta che l'ho letto l'ho perso. Questo vuol dire che nei nostri programmi cercheremo di fare in modo di leggere il file una volta sola e acquisire e, e salvarci tutte le informazioni che ci servono. Ad esempio le salvo in una lista e poi questa lista la posso consultare più e più volte. Non c'è problema. Invece il file lo posso leggere una volta sola. Se volessi rileggerlo, il modo più semplice, più diretto, non è l'unico, è quello di riaprirlo di nuovo anzi, devo chiudere quello precedente, lo riapro di nuovo, quindi, ok, ho letto un file, ci cioè ho fatto delle cose, adesso dimenticatelo, apriamo un altro file, uno nuovo, uno diverso, no, in questo caso è lo stesso, ma lui non se ne accorge che sia lo stesso, per lui è un nuovo file che deve essere aperto, e anche qua di nuovo mi ricordo di chiuderlo. alla fine della lettura della stampa allora adesso sì che la filastroca la stampo due volte dalla riga 0 alla 23 e poi ricomincia dalla 0 alla 23 22 sì c'è qualche piccola differenza sull'ultima riga perché in questo caso il file termina con una riga vuota quindi in un caso la stampa e nell'altro no è una piccola differenza su come, dove abbiamo messo la condizione Okay. se io per caso vediamolo solo così ehm, gli errori che possono capitare se dimenticassi di riaprire il file starei ma ho fatto il close di quello precedente quindi starei facendo filastrocca.readline su un file chiuso non attualmente aperto mi dà un errore input up, io vuol dire input output input output operation on closed file hai fatto un'operazione di lettura o scrittura su un file che però è chiuso e quindi questa operazione non può funzionare, non può aver successo così come se io all'inizio anziché Mary avessi scritto un nome sbagliato sbagliato il nome del file mi aspetto un errore di tipo file not found error non satisfy the directory cioè non c'è nessun file o cartella che si chiama in questo modo quindi con tutta la buona volontà non posso aprirtelo e viene interrotto Quindi è, tra virgolette, pericoloso per un programma accedere alle risorse esterne. Perché fin tanto che il programma accede a una sua variabile, se l'è creata lui, sa quando esiste, sa che cosa contiene. Quando accede a una risorsa esterna, è sempre una scommessa. Esisterà quel file? Quanto sarà lungo? Conterrà dei dati? Conterrà i dati formati, formatati nel formato giusto? Quindi così come quando leggiamo i dati dalla tastiera dell'utente dobbiamo sempre fare dei controlli per verificare che i dati siano sani, validi e la stessa cosa succede con l'operazione di input-output, anzi ancora peggio direi. Ok. Questo è il modo più semplice no? per acquisire un file una riga per volta. Va bene se i dati che stiamo leggendo sono stringhe, ma se i dati che, che vogliamo leggere fossero dei numeri, e eh beh, la read line, la head restituisce una stringa, quindi siamo noi che eventualmente dovremo convertire la stringa in numero per poi farci le operazioni che vogliamo. Quindi se avessimo, che ne so, un file che contiene dei numeri, vedo se ne ho uno qua ad esempio, no? Ne facciamo uno subito al volo, chiamiamolo numeri.txt e ci metto dentro i numeri 10, 20, 30, 21, 31, 41. Bellissimi, giocatevi dall'otto. Immaginiamo di fare un programma che legga questi numeri e ne stampi la somma per fare una cosa intelligentissima. Allora, posso farmi un altro programmino in Python, somma numeri, che apra questo file, open numeri.txt ops l'ho messo una cartella sbagliata scusatemi quella non, non me lo trova perché allora open numeri.txt in modalità lettura con la codifica utf8 mi sono ricordato anche di metterla in coding e sempre a proposito di ricordarsi Alleniamo un riflesso condizionato che ogni volta che siamo open ci scatta in automatico il close. E poi scriviamo la sezione in mezzo. A questo punto, per leggere i vari numeri, potrò avere un ciclo di lettura dello stesso tipo di prima. Quindi leggo le righe, numeri.readline finché riga è diverso da, eh, diverso da stringa vuota, eh, su due punti che non c'entra niente, uguale riga è da riga vuota, il valore del numero lo ottengo prendendo la stringa e convertendolo in intero, ad esempio, e poi ci posso fare la somma, quindi supponiamo che la somma parte da 0, s uguale a s più n, e poi leggo la riga successiva. Alla fine posso stampare la somma. La somma vale S. L'algoritmo è lo stesso che abbiamo fatto da dieci anni, quasi, no? la somma di una serie di numeri. La differenza è che questi numeri questa volta sono letti dal file. E quindi io devo però tenermi sempre sia la stringa che corrisponde alla riga perché mi serve per capire quando il file è finito. Quando leggevamo i dati dall'utente, dicevamo l'utente inserisce zero, oppure inserisce una riga vuota per indicare che è finita l'inserimento dei dati. Nel caso dei file. C'è un modo naturale di dire che è finito l'inserimento dei dati, cioè il file è finito. Poi faccio il calcolo della somma e la stampo e non c'è nulla di particolare. Devo ovviamente ricordarmi di fare questo int, tra l'altro la funzione int non si fa infastidire dal fine linea perché in realtà quella riga che sta convertendo è il numero 10 barra n, ma il barra n viene trattato come uno spazio come, un uno spazio, come un carattere non visibile e non, dà non genera errore nella funzione int. La funzione int da sola scarta gli spazi che ci siano a sinistra e a destra del numero, quindi in questo caso non abbiamo bisogno di fare quell'R strip per cancellare il barra n finale. Ricordiamoci di fare int perché se ci dimenticassimo di fare int eh, questa riga, no, facessimo s uguale a s più riga semplicemente, staremmo facendo una cosa brutta perché stiamo cercando di sommare s che vale 0 a riga che è una stringa. Quindi In questo caso per fortuna avremo subito una punizione che ci dice attenzione non puoi sommare questa cosa perché è una stringa. Allora, una cosa che vedo molto spesso, troppo spesso, nei vostri programmi sono cose di questo genere. Adesso in questo caso non fa la differenza perché c'è un'istruzione sola. Cioè voi leggete un dato, finora negli esempi che facevate, lo leggevate da tastiera e ve lo memorizzate come stringa. Poi vi tenete questa stringa, ve la mettete nelle liste, ve la mettete nelle, nelle tabelle e ogni volta che lo usate dovete fare int di quel valore int di quel valore e così via ok? allora questo per carità si può fare però la cosa più furba è la conversione intero a farla subito appena ho letto il dato così se quel dato è un dato numerico io nel mio programma me lo memorizzo come numero non come stringa. ok? quindi questo caso eh, lo converto immediatamente in numero, qua volendo dovrei fare i controlli che sia effettivamente un numero isnumerico, quello che volete e poi vado avanti col numero okay? Le operazioni di conversione da stringa numero eccetera cerchiamo di limitarle alla fase di lettura dei dati, in modo che poi nella fase di elaborazione che sarà già complicata di suo non avete queste conversioni di dati in mezzo ai piedi che vi danno fastidio um a seconda che i dati che devo leggere siano dati interi o dati reali è chiaro che userò int oppure float per, eh, per convertirli se volessi in questo caso questi dati li ho letti e li ho stampati se volessi metterli in una lista come farei? e quindi fare poi la somma della lista perché in questo caso l'ho letto ho fatto la somma man mano che leggo però potrei forse più comodamente prendermi un vettore leggere un numero e poi questo numero aggiungerlo là, in punto append di n allora in questo caso la somma vale sum di num ho fatto una lista che contiene i numeri vediamolo anche print, print i numeri erano due punti num che è una lista quindi in questo caso ho separato la parte di lettura dei dati pura lettura leggo solo e non ci faccio nessuna operazione, non ci faccio la somma, non ci faccio elaborazioni particolari e me li salvo, in questo caso, in una lista. Questa lista conterrà l'intero contenuto del file convertito nel modo in cui mi serve. E poi se devo fare la somma, se devo stamparle, se devo stamparle al contrario, se devo sommare solo un numero ogni tre, me ne occupo dopo, lavorando direttamente sulla lista. E quindi non ho più problemi di lettura del file. Quindi, ho letto questi numeri, li ho messi in una lista e poi ci faccio ciò che devo fare, in questo caso ci ho fatto la somma. Questo già ci mette di fronte a una scelta, quando impostiamo un programma che deve lavorare con i file. Leggo il file un po' per volta, una riga per volta ad esempio, e faccio l'elaborazione subito mentre leggo i dati, mentre leggo il file. Quindi ho un unico ciclo in cui faccio tutto, leggo ed elaboro, e calcolo il risultato. Alla fine del ciclo avrò i risultati pronti. Oppure, leggo il file e lo memorizzo in una lista, il contenuto che estraggo dal file lo memorizzo in una lista, e poi ci penso dopo ad elaborare questa lista. Allora, questa seconda versione è più semplice, secondo me, perché una parte del programma leggo e nell'altra elaboro. Posso addirittura, anzi... Lo metterò addirittura in due funzioni diverse. Leggi file e lì dentro ci stanno tutte le operazioni di lettura, conversione, controllo degli errori. E poi elaboro. Quindi è più versatile, è più semplice. L'unico difetto che ha questa versione è che io sto, tra virgolette, occupando una quantità di memoria in questa lista che dipende dalla dimensione del file. Allora, se sono questi sei numeri, non se ne accorge nessuno se la pecorella non se ne accorge nessuno, perché sono 25 righe, se fosse già guerra e pace, forse la dimensione di questa lista, posso dire, chi se frega, sono 3 megabyte, no? però magari non, non, se sono su un computer, su un pc normale, 3 megabyte non mi fanno la differenza, se fossi su un dispositivo più limitato, come risorse di calcolo, allora avere questi dati in più, potrebbero darmi qualche problema no? di occupazione di memoria e allora magari cercherei di evitare, no? di costruire una struttura dati se posso, se posso, perché dipende da che cosa devo fare, se posso eh, elaborare il file man mano che lo leggo. In questo caso, in memoria, tengo sempre solo una riga per volta, perché quando leggo la seconda riga, dimentico la prima, quando leggo la terza, dimentico la seconda ma devo dire che per noi, per il tipo di programmi che facciamo noi, di applicazioni, è un problema che preferirei non pormi, quello di ottimizzare la memoria, e quindi tenderei a strutturare i programmi dicendo, separando la fase di lettura dalla fase di elaborazione. Ok? Allora qui... Così. Abbiamo visto la parte, uno dei modi, poi ci ricameremo perché ci sono vari altri modi di leggere dati, ma è il momento giusto per fare 15 minuti di pausa come al solito.